Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove a tiroto, sul livello del mare, sopra il tetto del mondo, anni e luce distanti o distanti un secondo. Così all'infinito, perdendone il conto Mantieni il bacio, oltre l'errore del tempo Fanne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere Neanche un solo frammento, come polvere sul pavimento non staccare le labbra neanche un solo secondo E non farti distrarre dal rumore di fondo Perché alla fine ogni volta È l'amore che ci salva Dalla ferita del mondo E senti solo il cuore E il male non esiste più E non c'è più dolore Soltanto io, soltanto tu Questo silenzio sa di mille parole Ed io stare qui ad ascoltarti per ore, per ore Anni, un solo secondo E se tu mi guardi Me ne rendo conto Che alla fine ogni volta è Solo l'amore che ci salva Dalla ferita del mondo